Eh, credo che nel 2014 ci saranno diversi aspetti predominanti, così come la storia in qualche modo mostra l'evoluzione della SEO da qualche anno a questa parte, eh, non parlo dei contenuti anche se i contenuti ovviamente sono la parte predominante da sempre in realtà di chi fa buon SEO, ma parlo di un'integrazione di segnali che le, chi fa SEO deve dare al motore di ricerca che non riguardano più solo segnali ovviamente on site, quindi tutti quelli che possono essere all'interno del sito. Da, da, ovviamente dal, dall'autorship agli snippet eccetera ma anche a tutti quei contenuti che quelle informazioni che i motori di ricerca possono estrapolare da varie fonti in primis dai social eh, peraltro io sono particolarmente eh, innamorata delle citazioni in Google Scholar però è una tematica della quale ancora non si sa molto e so che Paolo dello Vicario stava studiando qualcosa in merito perché è anche molto tecnica come questione però è un'ulteriore un indicazione tant'è che quando si cerca, si fa ego surfing sul motore di ricerca adesso compaiono anche quei profili che sono in qualche modo si sono autocostruiti in Google Scholar io l'ho fatto per testare ed effettivamente si rancca piuttosto bene. Questo combinato appunto allo storico del, del sito, se parliamo appunto di un sito e non di una persona, ehm, lo storico che significa che cosa hai pubblicato in passato, qual è il tuo target, qual è il tuo business, ehm, implica ovviamente eh, una, un ulteriore segnale eh, per il motore di ricerca. Il mobile, tutto ciò che riguarda il mobile, le statistiche di questo convegno GT lo mostrano, lo dimostrano, in futuro sarà sempre di più così, non solo in Italia ma in Europa in generale e quindi in qualche modo ci si dovrà adattare anche a queste esigenze. Eh, per il resto posso dire che mh, personalmente chi ha sempre operato nel modo corretto e corretto intendo non soltanto da un punto di vista etico e diciamo, no, professionale ma proprio seguendo in qualche modo quello che è, è il motore di ricerca, partiamo di Google, suggerisce non dovrebbe avere nessun problema di sorta, io mh, fino adesso non l'ho mai avuto per cui e, eventualmente poi qualora ci dovessero essere eh, lo stesso Google mette a disposizione una serie di strumenti utili per rimediare. Anche in maniera piuttosto veloce, alle volte. Per cui credo che il, il, mi piacerebbe anche non, poter parlare, non dover parlare più solo di SEO, ma di una figura professionale che, che offre una consulenza a 360 gradi, eh, in grado di capire anche la cultura di quel paese eh, eh, per il quale vuole il posizionamento di quel determinato sito. Eh, e quindi la cultura significa delle analisi di, di, di mercato, delle ricerche del, del, di mercato, appunto dell'analisi del TAR. Target, così come anche oggi ha mostrato Fiorelli nel suo intervento, in qualche modo Luzia dovrebbe essere quasi una sorta di psicologo del, del proprio target.